L'Ultra Instinct, o meglio dire Migatteno Goku, è uno stato molto raro e molto avanzato. È noto tra i Kaioshin e gli dei della distruzione per essere eccezionalmente difficili da padroneggiare. Anche per gli dei, Goku raggiunge una propria versione, l'Ultra Instinct Omen. Durante il Torneo del Potere, il primo utilizzatore conosciuto di questa tecnica e Wiz che poi la insegna a Bills Wiz utilizza molto spesso questa tecnica durante gli allenamenti con Goku e Vegeta Goku durante il torneo del potere risveglia lo stato dell'Ultra Instinct Omen che gli permette di utilizzare le abilità e le capacità dell'Ultra Instinct questa tecnica è basata su un concetto realmente esistente nelle arti marziali, il Mushin tradotto mente vuota, ovvero uno stato mentale un movimento che il corpo esegue senza avere piani o intenzioni specifiche, dopo aver raffinato i loro istinti e le intuizioni a un livello in cui possono rispondere a qualsiasi minaccia senza la necessità di pensare. L'artista marziale Bruce Lee fu il primo ad introdurre questo concetto nel mondo del cinema, Fist of Fury, precisamente del film Dalla Cina con Furore 1972, dove durante un combattimento entra in uno stato di concentrazione. Tramite l'esecuzione di precise movenze, è interessante osservare la somiglianza tra le movenze di Bruce Lee con quelle di Son Goku, nello stato Migat no Gugu. Questo deve essere, con tutte le probabilità, un chiaro omaggio all'artista marziale scomparso ed ecco il grafico dell'Ultra Come potete vedere, la potenza e il Migatte no Goku sono molto elevati. Ho portato il Migatte no Goku ad un livello discreto, ad un punteggio di 7, mentre il terzo grafico dello stato mentale è bassissimo, appunto perché Goku sta combattendo con una mente libera. Detto questo, è la media della potenza dell'Ultra Alla fine fa finalmente la sua comparsa la forma suprema di Son Goku. Il suo corpo reagisce da sé e a ogni attacco subito e risponde prontamente contrattaccando. È giunto il momento di svelare la forma perfezionata dell'Ultra Istinto. Aspettatevi grandi cose dal Goku più forte di sempre. L'Ultra Instinct Masterage, che in è una trasformazione ottenuta da Son Goku dopo aver ottenuto il pieno controllo dell'Ultra Instinct È la versione completa dell'Ultra Instinct Omen. In questa forma, l'aspetto di Goku è essenzialmente identico a quello dell'Ultra Instinct Omen, con la differenza che l'acconciatura è leggermente più selvaggia. Gli occhi assumono una forma più severa e definita, sfoggiando iri di colore argento e pupille visibili. L'utilizzatore ha una complessa aura argento e blu, completa di particelle scintillanti, di un color magenta. Questa è la forma più forte e potente di Goku. E lo rende il Goku più forte nella storia di Dragon Ball, superando gli dei della distruzione. Ed ecco l'ultimo grafico dell'Ultra istinto Masterade. La potenza è al massimo. Il migatteno Goku, è... Goku ha raggiunto il massimo del kit divino. Stato mentale combatte sempre con una mente libera. Quindi Goku, qua si è superato come trasformazione, come potenza, arrivando al massimo del suo potere, dell'ultra istinto Mastraid. Come possiamo vedere nella gerarchia e rango dei Saiyan, Goku, arrivando all'ultra istinto Mastraid, è arrivato alla categoria degli Akashin. Quasi arrivando alla categoria degli angeli. Grazie per avermi seguito in questa avventura. E seguitemi su Instagram e su YouTube. Grazie a tutti e arrivederci. E ad un prossimo video.